È un anno e mezzo che noi andiamo denunciando a ogni piesso spinto quello che stava vivendo il mondo dello sport, il mondo del sociale, le imprese, il mondo del lavoro, le famiglie che non riuscivano a pagare le bollette. Ecco, dei piccoli segnali sono arrivati eh, grazie a un lavoro struzionistico che ci sarà nei prossimi mesi se noi non vedremo soddisfatte quelle che sono le nostre proposte. E quindi rilanciamo, rilanciamo nel momento in cui eh, stiamo entrando oramai con l'attività del Consiglio regionale. Eh, verso il, il mese della sessione di bilancio noi abbiamo ottenuto 5 milioni per le famiglie noi ne vorremmo 20 milioni per le famiglie e c'è la possibilità di individuare nelle pieghe di bilancio i soldi da dare alle famiglie i soldi da dare all'impresa attraverso la rimodulazione dei fondi comunitari e questo significa quindi alleggerire il carico eh, dovuto a quella che è una vera e propria rottura di civiltà come quella che è rappresentata eh, nella società eh, abruzzese dagli aumenti dei costi energetici i fondi per lo sport per i presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche che stanno vivendo un momento drammatico quelle sono cariche onorifiche rispetto a un'azione singolarmente delle associazioni sportive o delle società sportive che stanno con grande difficoltà facendo quadrare i bilanci ecco ci si è messa la mannaia dell'aumento dei costi energetici che era una cosa assolutamente non prevista e che pagheranno sulla propria pelle i presidenti di queste società se non si interviene attraverso un sostegno chiaro, diretto, immediato perché adesso servono questi fondi altrimenti le famiglie non potranno più portare i bambini a fare sport perché le società sportive sono costrette ad aumentare le rette e quindi come l'inflazione inflazioni diminuiscono i consumi i bambini non possono fare sport per questa annualità si crea un cortocircuito nella crescita anche dell'attività agonistica dei ragazzi capite qual è il momento drammatico che stiamo vivendo Abbiamo segnato un solco, non c'è stato nessun accordo tra le opposizioni e il presidente Sospiri, nessun accordo, mentre mai, con il romano presidente Marsiglio. Ecco, noi facciamo il nostro lavoro per il bene esclusivo degli abruzzesi.